Però non ne? I can't believe mm <laughs> Ebbene sì, i cinghiali sono arrivati al parco delle sabine, eccoli là. Quindi al parco delle sabine chi viene a correre troverà i cinghiali con i cuccioli e quindi sono guai. Eccoli qua. Io due anni fa pensavo di aver visto... Una, una, visione e invece no questo si sta avvicinando c'è i cuccioli e sono pericolosi ecco qua che mi punta proprio a me siamo in 25 è normale che mi punta a me fammi andare prima che prima che mi fa la festa fammi attraversare eccoli là parco delle sabine cinghiali così come in altre zone di roma ragazzi con voi come sempre alessio evangelisti alias canale alessio 912 insomma mega vorremmo lasciarci senza fare la battuta se no che romani siamo quindi ci sono due notizie, una cattiva e una, una molto bella. La cattiva è che se venite a Parco delle Sabine eh, vi toccherà correre anche se non siete allenati perché i cinghiali eh, ci hanno i cuccioli e questa è la cattiva notizia. Invece quella buona è che se siete persone che vogliono bruciare grassi guarda se venite qua e date un bacetto a un cinghiale con i cuccioli, i grassi ve li bruciano in 3 secondi. Ciao, sempre Alessio Evangelisti, da Parco delle Sabine, By Night Roma.